Allora, oggi facciamo un esercizio sulla modellazione dei casi d'uso, anche un po' in preparazione al laboratorio di oggi pomeriggio che sarà, inizierà a essere sui casi d'uso, anche se nel laboratorio di oggi non vi si chiede ancora di fare la narrativa completa, ma solamente il diagramma e il brief. E per farlo portiamo avanti diciamo il secondo esercizio che ci stiamo giocando come esempio durante le varie lezioni che è quello del car sharing no? del tuber e qui eravamo arrivati insieme a fare il modello concettuale e essenzialmente i modelli di processo ricordate avevamo un modello di processo che gestiva il processo di trasporto c'era un processo di pagamento, un processo di aggiornamento della disponibilità dei guidatori, se riesco ad aprirlo, e un processo piccolo sulla valutazione che in realtà non avevamo dettagliato più di tanto perché era un po' al di fuori del, dell'ambito dell'esercizio. Fino a qui abbiamo, concentriamoci su quello di trasporto inizialmente, che è quello più ricco, abbiamo ragionato su quali sono le operazioni che si devono compiere nelle varie fasi del processo, chi le deve compiere e quali siano le dipendenze logiche tra di esse, no? le varie frecce che ci dicono che questo non lo può iniziare, non ha senso iniziare a farlo se non hai prima completato l'altra azione azioni che sono in processi diversi ma possono andare avanti indipendentemente adesso cominciando ad occuparci no, di casi d'uso prendiamo una vista un punto di vista un pochino più completo, completo, eh, concreto un punto di vista un pochino più concreto dal punto di vista degli utenti di questi processi di queste varie azioni che vengono compiute gli utenti cosa vedono, cosa possono fare, quali obiettivi possono raggiungere? E nel momento stesso in cui dico gli utenti cosa possono fare, praticamente la colonna sistema o sistema informativo diventa irrilevante. Che dobbiamo sempre capire cosa fa il sistema, ma... Eh, tutte queste azioni abbiamo detto le mettiamo nella colonna sistema solamente quando non c'è nessun coinvolgimento nessuna interazione con nessun utente altrimenti tutte le azioni che coinvolgono in qualche modo gli utenti le mettiamo in una colonna relativa al tipo di utente coinvolto che ovviamente il sistema informativo ci sarà sempre mm? Quindi, Possiamo immaginarci, andiamo eh, top down, partendo dal sistema in generale, chiediamoci quali sono gli attori di questo sistema e quali sono, se vogliamo, le macro aree di funzionalità che il sistema offre. E questo ci porterà a costruire i casi d'uso a livello summary. E poi eventualmente per i casi d'uso a livello summary più significativi dovremo costruire dei casi d'uso più dettagliati a livello di JRGold, quando ve ne sia più di uno. Quindi come già avevamo iniziato a fare la volta scorsa, iniziamo a lavorare su un caso d'uso, su un diagramma dei casi d'uso, quindi chiamiamolo summary level. Qua. caso d'uso a livello di sommario. Allora la domanda prima che ci dobbiamo porre è quali sono gli attori del sistema? Gli attori del sistema in qualche modo sono imparentati con le colonne dell'activity diagram nel caso in cui usiamo le corsie, le swim lane, oppure con i soggetti dell'azione. Il punto di vista è leggermente diverso però, nel senso che qua lo chiamavamo il responsabile, no? che era diciamo l'ente o la persona o il gruppo che doveva assicurarsi che questa operazione venisse svolta. Nel diagramma diciamo, dei, dei casi d'uso la visione che prendiamo ancora una volta è più concreta, andiamo a prendere proprio la singola persona che svolge l'azione, lo chiamiamo l'attore. Molto spesso l'attore coincide con il responsabile, ma in alcuni casi potrebbe non esserlo. Mm? Magari è responsabile un certo ufficio, ma poi l'attore è il capo ufficio, che è eh, una persona fisica ben precisa che ha certe credenziali all'interno di quella struttura organizzativa. Mm? Quindi si scende proprio, poiché stiamo parlando di interazione, l'interazione non viene fatta dagli enti, viene fatta dalle persone. Mm? Quindi, eh, in questo caso ci sono due attori che sono sicuramente presenti, che sono il, l'avevamo chiamato guidatore se non sbaglio, e poi l'avevamo chiamato il, eh, scusate, qui c'è sempre il solito attore guidatore, e l'altro attore è il passeggero. Io li chiamo act qualche cosa perché per non confondere il nome dell'attore con il nome della classe che rappresenta le informazioni sul guidatore, le informazioni sul passeggero, vediamo se sto zoomare un pochino questo disegno. Okay. Sicuramente ci sono costoro. C'è qualche cos'altro? Andiamo a dare un'occhiata, visto che abbiamo già fatto, siamo già arrivati a un passaggio in cui abbiamo fatto un modello di processo, andiamo a ripassare nelle varie azioni del modello di processo se queste azioni possono essere tutte compiute o dal guidatore o dal passeggero, e se no invece vuol dire che abbiamo scoperto che ci saranno altri attori coinvolti. Quindi la parte di trasporto, chi fa la richiesta sarà il passeggero, calcola il costo, trova, queste sono tutte azioni automatiche quindi non c'è nessuno coinvolto, il passeggero può ricevere un rifiuto eh, poi abbiamo invece un guidatore che riceve una richiesta può accettarla, rifiutarla però stiamo sempre parlando del guidatore e del passeggero, non ci sono qua altri tipi di figure che possono coinvolgere la conferma, la, la ricevuta la votazione del viaggio il sistema fa dei calcoli e addebita quindi per questo processo non abbiamo bisogno d'altro. Per il processo di pagamento, e eh, qui ci accorgiamo forse di un piccolo errore che avevamo fatto in questo diagramma di processo, ci siamo dimenticati di mettere il soggetto di questa azione. Chi è che paga il guidatore? Questa è un'azione automatica, in cui il sistema al termine del trasporto automaticamente addebitava la carta di credito del passeggero, ma non accreditava immediatamente il guidatore. L'accredito del guidatore veniva messo insieme e a fine mese invece veniva erogato. Quindi questa è un'altra attività automatica, non l'avevamo scritto quindi diciamo che il sistema paga il guidatore quindi questo processo è un processo che deve avvenire ma avviene senza l'intervento di un utente il 31 del mese o il primo del mese dopo ci sarà un'attività automatica all'interno del sistema informativo che fa partire i bonifici Questo è il tipico esempio di un requisito funzionale anche forte, anche importante. Cioè il sistema deve pagare i guidatori, per il quale però non riusciamo a costruire un caso d'uso. No? Eh, quando abbiamo cominciato a parlare di casi d'uso abbiamo detto che sono belli, sono carini, sono facili da capire, sono molto comunicativi, ma sono limitati a quelle funzionalità del sistema informativo che interagiscono con l'utente. Che non, copre, che non copre il 100% dei requisiti funzionali ci sono cose che il sistema deve fare e deve fare vuol dire che è un requisito funzionale ma li fa da solo o li fa senza l'intervento dell'utente ad esempio questo no, un'azione che deve essere fatta e non la posso descrivere come requisito eh, come caso d'uso, perché non c'è un'interazione tra nessuno e nessun altro cioè se l'interazione c'è è eventualmente tra il sistema informativo Tuber e quello della carta di credito o delle banche quindi se mi interessasse eventualmente dettagliarlo questa potrebbe essere un'attività complessa che poi si svolge tramite scambio di segnali con sistemi informativi esterni ma tutte queste sono interazioni tra sistemi li modelliamo come scambi di segnali e dal punto di vista dei casi d'uso non si vedono non si modellano l'attore è sempre una persona, un umano non è mai un altro sistema informativo perlomeno nell'approccio di modellazione che, che abbiamo preso qua quindi in questo caso ci stavamo chiedendo abbiamo dimenticato degli attori Beh, da qua non, non ne troviamo nessuno di nuovo poi c'era l'altro caso d'uso l'altro scusate, processino, in cui il guidatore in ogni momento poteva aggiornare la propria disponibilità ma il soggetto è sempre guidatore quindi sarà lui come attore e poi c'è un altro processo in cui il sistema calcola le statistiche periodicamente non si capisce non avevamo dettagliato con che frequenza questo token viene, viene, valuta, viene attivato se su richiesta di un gestore o periodicamente da solo e poi invece c'è un'altra ehm, attività Altra azione, scusate che nella quale un eh, gestore decide di eventualmente no? di espellere i guidatori perché non hanno avuto sulla base delle statistiche non hanno avuto sufficiente gradimento allora qui abbiamo questa figura nuova di questo gestore che è un po borderline nel tipo di esercizio che avevamo fatto, ma è citata e quindi tanto vale rappresentarla. Quindi a livello summary dobbiamo prevedere di aggiungere un terzo attore, come minimo, che rappresenti il gestore. Questi sono i nostri tre attori. Poi ci possiamo chiedere, sono attori indipendenti oppure esistono delle relazioni tra di loro? Tipicamente relazioni di tipo ereditarietà. Cioè, possiamo dire che un passeggero è un tipo particolare di guidatore o viceversa, beh no. Oppure entrambi i passeggeri e guidatore sono tipi di un'altra categoria di utenti più generale e grazie all'appartenenza a questa categoria più generale condividono tante cose non mi pare no? non stiamo dicendo che condividono tante cose dal punto di vista delle informazioni potrebbe dire eh, ma guarda che utente e guidatore hanno tutti il login il nome e cognome le informazioni anagrafiche la, la carta di credito sono tutte le informazioni comuni quindi potremmo pensare a un attore no, che metta fatto a fattore comune queste informazioni. Sì, ma no. Cioè, è giusto il ragionamento, ma non va fatto su questo diagramma. Se io sto dicendo che attori diversi sono rappresentati da informazioni che sono in buona parte comuni, questa frase la devo dire davanti a questo diagramma, al diagramma delle classi e dico le informazioni che mi servono per rappresentare il guidatore, le informazioni che mi servono per rappresentare il passeggero, sono entrambe una specializzazione, in un caso in particolare, di un insieme di informazioni più generico che serve a rappresentare diciamo, gli utenti del sistema. Allora a quel punto potrei prendere guidatore e passeggero come classi e farli discendere da un'unica superclasse utente e all'interno di quella classe utente ci vado a mettere, guarda caso, il nome, eventualmente la carta di credito e qualcos'altro. Non l'avevamo fatto perché all'epoca non ci sembrava che valesse la pena. Qui sul diagramma di casi d'uso il ragionamento che dobbiamo fare è diverso. Guidatore passeggero. Fanno parte di un tipo di attore, condividono molte cose con un tipo di attore eventualmente più astratto, ma che cosa condividono? Azioni, azioni svolte, casi d'uso. Non tanto l'informazione, quello che facciamo sul modello concettuale. cioè L'ereditarietà tra gli attori non ha nulla a che vedere con l'ereditarietà tra i concetti, concetti che contengono informazioni che rappresentano tra gli attori. Qui il segnale di rilevanza è, è sul, sull'accedere a casi d'uso. Quindi quando dico che, non è in questo caso, se dicessi il passeggero è un tipo particolare di guidatore, direi che il passeggero è in grado di ereditare le, i casi d'uso, le azioni svolgibili da parte del guidatore. Quindi sinceramente se stiamo immaginando... Ci stiamo chiedendo, ha senso creare un altro attore che si chiama utente? Da cui, di cui guidatore e passeggero siano figli? Ereditino? La domanda significa ci sono dei casi d'uso che potremmo attribuire all'utente e che siano svolti nello stesso modo da guidatore passeggero e quindi vengono ereditati direttamente? Dei casi d'uso comuni. In questo caso non ne vedo. In questo caso guidatore e passeggero sono sufficientemente diversi no, che non mi sembra no, eh, utile definire nessun tipo di astrazione. Cioè, se voi provaste a mettere un attore utente, dici ma io sono convinto lo voglio fare perché mi sembra più pulito, va bene, facciamo finta di farlo. E quindi lo, no, scusate, lo rappresentiamo così. è giusto o sbagliato? e la risposta è giusto o sbagliato non è a me piace di più così o a me piace di più cos'ha, a me piace di più averlo o non averlo la domanda che devo farmi è questo serve a qualcosa? ci sono dei casi duri significativi che possiamo attribuire a questo utente? togliamo il login, registrazione cose varie che ci saranno sempre su tutto questi nascondiamo se sì, se qui sopra ci posso mettere dei casi duri significativi, allora lo modello e è giusto modellarlo per evitare di avere casi duro che si ripetano se invece non troviamo nulla è sbagliato modellarlo così ok? E poi ti do la parola eh, mh, insisto su questo punto perché un pochino mi hanno riferito che sta cominciando a serpeggiare un modo che non mi piace molto di guardare questi modelli del tipo... Eh, sì ma allora va bene tutto basta, basta che, che ti piaccia no? o a me piace di più così o a me piace di più cos'ha da un lato e da un altro ci sono un gruppo di persone quindi un gruppo di persone che comincia, cercano di convincersi che ma sì alla fine va bene tutto e un altro gruppo di persone che invece cerca di rimanere sull'idea che esiste la soluzione giusta e basta ok? Allora, sono sbagliati tutti e due questi estremi, la soluzione non esiste come, come nome singolare, per qualunque problema esistono tante soluzioni, ma tantissime, cioè voi pensate, domani di voler costruire una casa, ok? Allora dice io voglio stare in quella zona, voglio bisogno di tot camera o tot figlio due macchine, c'è il cane, c'è il gatto, c'è l'elicottero che deve atterrare sul tetto quello che è. Avete delle esigenze, qui qua quali chiamiamo requisiti. Prendete queste esigenze, portatele da un architetto, poi da un altro, poi da un altro. Allora, se fanno il loro lavoro, tutti e tre vi danno una soluzione che soddisfa quelle esigenze se non lavorano bene, fanno una cosa sbagliata ma io ho due macchine e mi hai fatto un box solo eh sì, ma perché? No. non è soddisfatto le esigenze allora questo è ciò che stiamo facendo abbiamo dei requisiti e costruiamo dei sistemi che possono avvenire anche molto diversi tra di loro purché rispettino tutte le esigenze e le regole di modellazione se l'architetto mi fa il disegno senza mettere le quote in metri, è sbagliato se lo fa senza fare un, cioè, la, la superficie vetrata sufficiente o la, la sufficiente apertura per areare, è sbagliato. Può piacermi di più, ma il piacermi non è una variabile in gioco qui. Quindi io devo fare due cose contemporaneamente mentre progetto, sto progettando. Eh? Soddisfare i requisiti, cioè fare ciò che il cliente mi ha chiesto e soddisfare le regole, il linguaggio, il formalismo finestre, i piani, le misure esprimono in un certo modo allora qualunque soluzione che rispetti queste due regole è una soluzione giusta è una possibile soluzione giusta quante sono le soluzioni giuste tanti quanti sono gli architetti al mondo milioni Quindi siamo architetti del software ma sono sempre architetti se vogliamo. quante sono le soluzioni sbagliate molte di più ma non esiste il mm, mi piace, o non mi piace, esiste il giusto e lo sbagliato. Allora, questo, in questo caso qui, mettere questo è sbagliato, perché non ha nulla da fare quell'attore, a meno che qualcuno abbia un'idea che non abbia in mente in questo momento. E quindi, sulla base del criterio di minimalità dei diagrammi, che è una regola che ci siamo dati, come deve essere fatto il diagramma, deve essere ambiguo, chiaro, minimale, eccetera, eccetera, non ridondante, quello non ci deve essere. Okay? Quindi voi vi dovete confrontare solamente con due cose mentre lavorate. I requisiti e le regole di modellazione, oltre che la vostra intelligenza. Non confrontatevi mai con la soluzione che ha fatto qualcun altro. Non cercate soprattutto mai di avvicinarvi alla soluzione che ha fatto qualcun altro. Non stupitevi se soluzioni fatte da tre persone diverse sono diverse tra di loro. Chiedetevi se sono giuste o se sono sbagliate. Magari quella via è sbagliata, tutti possono sbagliare. Non tiene conto di un fattore, non tiene conto in modo diverso. Ma se soddisfano i requisiti e le regole sono giuste, anche se sono diverse. Ok? So che è difficile, perché vi hanno bruciato la mente i gestionali, no? prima di me. Eh, vi hanno abituato a ragionare in modo più analitico. Le cose sono così, così, così, c'è un elenco, un modello si applica a quello. Qui stiamo tornando invece, giovani, a costruire cose, non applicare modelli pensati da altri. Quindi cerchiamo di, di entrare in questa logica. C'è una domanda che è trasferita sì, da 20 minuti. Dimmi. no? fondamentalmente posso ipotizzare che io certo. un giorno la macchina un giorno certo. la macchina allora sì è giusta la domanda um, lui dice ma come faccio a modellare il fatto che una singola persona fisica possa essere contemporaneamente guidatore e passeggero cioè io posso avere una cosa di, di giovedì faccio il guidatore perché ho il giorno libero ma gli altri giorni potrei usare il servizio quindi potrei poter giocare due ruoli contemporaneamente sì non c'entra nulla con questo okay? nel senso che eh, questi sono ruoli e, mm, è, è bene discuterne questi sono ruoli che gli utenti possono assumere cioè tu non nasci guidatore al primo vagito no? dici sono guidatore tu un utente, sarai un utente che in un determinato momento entra con un ruolo. In un determinato altro momento, tra due te, entra con un ruolo diverso. Ma non vuole neanche dire che hai due login diversi, due password diverse. Cioè, tu entri, in qualche modo, in qualunque sistema, e il sistema ti non so come spiegarmi, ti attribuisce una serie di cappelli diversi. Tu sei entrato e hai il, il diritto di fare questa, questa, questa e quest'altra cosa. a seconda della modalità con cui ti sei registrato. Che ne so se entri su Facebook e hai aperto dei gruppi delle pagine, tu sei sia utente normale che amministratore di quei gruppi di quelle pagine. E quindi avrai nei tuoi menu, nei tuoi bottoni, nella tua interfaccia la possibilità di accedere, di attivare, c'hai cioè la voce, c'hai cioè il bottoncino accedere a dei casi d'uso che sono riservati a un utente un amministratore di pagina, un ruolo, scusate, un attore un amministratore di pagina. Quindi la, la, la, queste sono classi, di nuovo, non sono singole persone. La singola persona, in funzione delle proprie credenziali, delle proprie autorizzazioni, può vivere in più di queste classi, in più di una di queste classi. Tu hai l'ufficio e quindi hai il membro dell'ufficio, l'ufficio dello and job. E poi hai il capo ufficio, è il responsabile dell'ufficio, ma il responsabile è anche un membro dell'ufficio, quindi può fare delle cose. In quel caso specifico è più adatto all'università, ma in generale io posso avere no, più ruoli diversi è che in quel momento, mentre svolgo quel caso d'uso, lo sto facendo con un certo cappello piuttosto che un altro. Okay? Ma non esclude che la stessa persona possa in momenti diversi, quindi in casi d'uso di diversi, atteggiarsi, assumere il cappello, assumere il ruolo di figura diversa, se è autorizzato a farlo. Quindi l'attore guidatore è un qualunque utente che abbia il diritto riconosciuto dal sistema di comportarsi come guidatore l'attore passeggero è un qualunque utente che abbia il diritto riconosciuto dal sistema di comportarsi cioè di accedere alle funzionalità come passeggero da nessuna parte c'è scritto che queste due persone devono essere distinte tra di loro ok? ok um, allora a livello summary, se siamo convinti che questi siano attori significativi, in quali aree funzionali il sistema può offrire loro delle funzionalità, delle operazioni. Ricordiamoci che a livello summary quasi sempre il verbo che ci mettiamo davanti è gestire, no? o sinonimi o equivalenti. Quindi il guidatore cosa può fare? quali macro aree può fare, può gestire beh, lui sicuramente potrà gestire il singolo viaggio tutti i vari passaggi del singolo viaggio ma poi probabilmente potrà anche in qualche modo gestire la propria iscrizione no? tutta la parte dei pagamenti coordinate bancarie l'auto, cambio l'auto e anche la propria disponibilità. Io ci vedo tre macro aree, poi magari ragionandoci dopo eh, le riduciamo diciamo due, oppure qualcuno magari non ci serve, però per il momento qui si va sempre in modo incrementale. No? Io ci vedo una macro area di eh, gestire, propria iscrizione una di gestire la disponibilità e l'altra è di gestire il viaggio iscrizione e pagamenti che gli diamo un pochino più senso Cioè lui in momenti diversi può fare l'amministratore di se stesso e dice va bene allora aggiorno l'auto, il profilo, il... vado a vedere se i pagamenti sono corretti o no, aggiorno l'IBAN e in uno stato d'animo. Diversamente da quando gestisce un viaggio, gestito un viaggio ha una serie di azioni molto più codificate da fare, che sono completamente diverse e come approccio ricordiamoci sempre lo, un goal dell'utente dietro no? L'approccio mentale è molto diverso, non, non lo correrei. E poi eh, di mezzo c'è un giusto gestire la disponibilità, che non sono del tutto convinto se sia un caso d'uso a livello summary oppure se cioè, lo ritroviamo solamente a, user, a livello user goal perché non è una cosa molto semplice, sì no. Quindi non è forse un'area funzionale, ma ci ragioniamo. Hm? Queste sono le, direi, tre macro aree di, la di lavoro del guidatore. Dai. E, e tentativamente queste macro aree le definiamo a livello di summary. Quindi ci siamo detti per ricordarcelo aggiungiamo uno stereotype di tipo summary a questi tre blocchi va bene il passeggero quali macro aree funzionali potrà ricevere dall'applicazione mobile che scarica. Eh, di sicuro una per gestire il viaggio, cioè faccio la richiesta di viaggio, per gestire il viaggio per lui è molto semplice, no? ricordiamoci cosa fa il, il, il passeggero, se vado da un passeggero lui richiede trasporto, se va bene riceve una conferma o se va male riceve una risposta negativa e alla fine valuta il viaggio. L'unico dubbio che abbiamo è se sicuramente queste prime tre, quindi fai la richiesta, ricevi il rifiuto, ricevi la conferma, fanno parte di un'unica area. Se la votazione del viaggio fa parte della stessa area oppure no. visto che c'è scritto il viaggio secondo me sì cioè non sta valutando il guidatore poi ci può ripensare il giorno dopo va a rivedere i propri giudizi come farei sul TripAdvisor lo vado a correggere, e tolgo una stelletta sul momento, alla fine del viaggio lui deve dare una valutazione e infatti cosa abbiamo detto qua sotto con questo token che arriva in questo join che il viaggio non è concluso finché non viene fatta la valutazione non lo considero concluso Quindi io per il passeggero ci vedo una grande area che è gestione del viaggio, gestire il viaggio, che però devo chiamare in modo leggermente diverso, perché se no la terra era omonimo dell'altro. Sono due casi di uno diversi, ovviamente le cose che può fare il guidatore lì dentro sono molto diverse dalle cose che può fare il passeggero lì dentro. Anche questo è un livello summary. Se vogliamo possiamo dire che anche il passeggero potrà gestire la propria iscrizione ai pagamenti, questo sì. Quindi potremmo riusare questo prodotto a livello summary, è chiaro che poi a livello user goal sono diversi. Gestire la propria iscrizione e i pagamenti: gestire la propria iscrizione è una cosa molto simile tra guidatore e passeggero: avrà la password, avrà il login, avrà l'indirizzo, avrà la foto, la, la foto del profilo e altre stupidaggini del genere. Gestire i pagamenti lato guidatore è diverso da gestire i pagamenti lato passeggero. e quindi a livello user goal ci saranno alcuni casi d'uso che sono accessibili solo al guidatore e altri solo al passeggero mentre altri che possono essere eventualmente accessibili a tutti e due quando faccio questa rappresentazione quindi un caso d'uso a livello summary è accessibile più di un attore non vuol dire che tutti i casi d'uso a livello user goal siano accessibili a tutti quegli attori Vuol dire il contrario, che i cari d'uso e i veri di gergolo sono accessibili all'uno o all'altro o a, a tutti e due questi attori. Non sono accessibili a nessun altro. Quindi, come sempre, andando dal generale al particolare, si aggiungono vincoli. Tu quello non lo puoi fare, questo è un vincolo. Non ti, non ti metto la freccia, per cui, quindi quello non lo puoi fare. Si aggiungono vincoli o, detto in altre parole, si aggiungono informazioni, che è la stessa cosa. Si specifica meglio per ora do delle possibilità molto generali che non sono mai degli obblighi e poi invece quando entro in più del specificherò meglio questo può fare quello, quello può fare far quell'altro ma è un'area funzionale che è accessibile a entrambi l'ipotetico amico suo che fa sia il guidatore che il passeggero si ritroverà a questo punto non deve gestirsi due profili diversi ma uno solo e poi in questo profilo avrà alcune informazioni di, come, di quando paga e altre informazioni di quando invece viene pagato Il gestore che fa? Beh, noi non, non sappiamo perché farà mille, mille cose ovviamente, ma l'unica cosa che era citata nel nostro esercizio era quella dell'eventuale eh, espulsione, è un compito molto simpatico, eh, di guidatori. Quindi diciamo che potrebbe essere un gestisce, gestire, valutazioni dei guidatori. a livello summary. E qui poi abbiamo dei limiti, nel senso che noi partiamo da un testo di una mezza paginetta come esercizio. Il sistema vero sarà molto più complicato. Voi vedete che in queste aree funzionali, nei nostri processi, nei processi che abbiamo disegnato un paio di settimane fa, alcune aree sono delle piene abbiamo detto in dettaglio che cosa avviene che cosa viene fatto altre aree tipo la gestione dell'iscrizione non ne abbiamo praticamente parlato l'esercizio non ci portava da quella parte quindi non facciamoci ingannare nel sistema vero magari diventa più complicato quella parte lì dove c'è tutta la parte bancaria che non quella del viaggio vero e proprio noi ne vediamo una fettina ciò che ci hanno raccontato siamo coerenti con quella ecco eh. Eh, però ovviamente non, non, non, non staremo qua a modellare a tutti i casi usi ipotetici di chissà come potrà essere fatto se non ci viene richiesto, gestire la disponibilità è l'unico che l'ho messo un po' da parte per ricordarvi di tornarci. Mi dà qualche dubbio, cioè vale la pena di modellarlo come un caso d'uso a livello summary separato oppure gestire la disponibilità fa parte in qualche modo di gestire il viaggio a livello di processo li abbiamo tenuti separati abbiamo un processo per il trasporto è un processo per la disponibilità ma è ovvio che li dovessimo lì tenere separati perché i token sono diversi le attivazioni di questi processi sono disgiunte io posso cambiare disponibilità se sono schizofrenico 18 volte all'ora adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no posso attivare questa cosa quando voglio oppure la, mi metto disponibile l'otto del mattino e mi stacco a mezzanotte. Il numero di volte, i token, no? che corrispondono alle singole attivazioni di questo processo, non è in nessun modo correlato, questo numero di attivazioni, con il numero di volte che quest'altro processo, quello di trasporto, viene eseguito. Perché questo dipenderà essenzialmente dalle richieste. Giusto? tra l'altro il viaggio, il trasporto è essenzialmente associato al passeggero parte da lì, anzi nel momento in cui parte il trasporto, nel momento in cui nasce questo token io so chi è il passeggero che ha fatto richiesta, non so ancora chi sarà il guidatore che la prenderà in carico quindi il token non può essere lo stesso guidatore mentre, scusate, mentre qua il token relativo al, al singolo guidatore non deve rendere conto a nessuno il passeggero non c'è, non c'entra qui, qui erano due mondi diversi ma questo non vuol dire che anche i summary devono essere diversi qui il punto di vista è diverso, non è più quello del token di chi lo esegue, di quante volte lo esegue, chi lo fa partire o chi è associato con informazione il token Qui stiamo parlando della famiglia di operazioni che il guidatore può fare. Allora, le operazioni che fa per gestire il viaggio, le operazioni che fa per gestire la disponibilità, sono due famiglie separate o una famiglia unica? Detto in altri termini, questo summary qua vale la pena di essere modellato perché dentro ha una sua complessità, una sua articolazione intrinseca o no? Dipende dal ragionamento che ci facciamo su questo gestire la disponibilità. Da cosa vuol dire gestire la disponibilità? Vuol dire che io eh, preparo il mio calendario settimanale per cui dico per ogni giorno in previsione quando sarò disponibile e quando no, poi lo posso modificare, poi ci metto la festività, poi mi integro con il mio calendario di Google o altre cose. Allora se posso fare mille cose di questo genere per gestire la mia disponibilità ha, sicur ha sicuramente senso che sia un'area funzionale. Cioè se dentro ho tanti casi d'uso separati a livello di Se invece dentro questo, come l'abbiamo sempre immaginato leggendo il testo, ci sta solo un bottone, verde e rosso, uno switch che dice adesso sono disponibili, adesso no, e qui c'è solo un caso d'uso, allora non ha senso tenere in piedi un summary, un contesto, un'area funzionale e dentro quest'area c'è un bottone solo. di nuovo faccio il ragionamento giusto verso sbagliato, non mi piace di più così, mi piace di più così. Se ha una sua complessità sufficiente, è giusto che sia un'area funzionale, anche lo mentalmente quando dico imposto le mie disponibilità. È diverso da, ah, rispondo a questo viaggio che devo fare, no, come approccio, come scopo dell'utente. Se però l'azione è una sola, non ha senso mantenere in piedi questo. No? Nel nostro caso specifico, non mi sembra, per come l'abbiamo inteso, un solo switch, adesso sono disponibili, adesso no, il testo diceva, in qualunque momento lui può cambiare la disponibilità. Quindi è un'azione istantanea, non è un'azione pianificata, regolamentata in qualche cosa, qualche cosa che mi dica che tu non devi superare le 40 ore settimanali di disponibilità perché altrimenti diventi non più, che so, come, sono state le cause, no? Quest'estate sul fatto che questi guidatori fossero liberi professionisti, indipendenti oppure dipendenti. E, e tutto si è giocato sul numero di ore di lavoro, cioè, se ti obbligano a fare troppe ore e non puoi scegliere in totale, in totale autonomia l'orario, allora sei indipendente, anche se il tuo contatto dice diversamente, no? quindi non sono solo speculazioni così accademiche, ma in questo caso no, è tutta la decisione fatta in real time, senza nessun vincolo particolare, e quindi un caso, ci sarebbe un solo caso d'uso a livello di user goal per cui non ha senso tenere invita quest'area funzionale per cui magari io dico cambio un pochino il nome di questo caso, di questo area funzionale di questo summary e cancello l'altro la faccio ricadere lì, la faccio rientrare lì Poi se il nostro progetto ha successo e tra due anni siamo ricchissimi e vogliamo aggiungere quella funzionalità, eh, riprenderemo riaggiungeremo eh, l'area funzionale, il, il caso d'uso a livello summary e lì dentro ci faremo tante belle cose. Ma I requisiti del sistema sono un documento dinamico, cresce con il crescere del sistema. Il sistema che stiamo descrivendo oggi, che stiamo fotografando oggi con questo documento, non ha quell'area funzionale. Ah, questi mi sembrano i casi d'uso a livello summary principali. Per ciascuno di questi abbiamo imparato che dobbiamo fare un diagramma dei casi d'uso a livello di goal, Che si chiama quel nome a cui partecipano, possono partecipare ai vari casi d'uso a livello di goal gli attori che sono indicati qua a livello summary. Quindi partiamo dai, da quelli più interessanti gestire le disponibilità del viaggio e gestire il proprio viaggio gli altri sono più amministrativi ma poi soprattutto abbiamo meno da dire perché il testo dell'esercizio non ne parlava più di tanto gestire le disponibilità del viaggio allora, creo un nuovo diagramma di casi d'uso E lo chiamo se riesco a beccare quel punto gestire le disponibilità e il viaggio questo qui lo elimino perché non, non esisteva gestire il viaggio è un caso d'uso del, eh, del guidatore quindi vado a prendere il guidatore e lo metto qua dentro Ricordatevi di non creare un attore nuovo ma di pescare l'attore che avete già creato, perché lo stesso è sempre lui. E basta, c'è solo lui come attore in questo caso d'uso. Ah, Summer Releve diceva che gestire le disponibilità di viaggio è accessibile solo agli utenti che abbiano la qualifica di guidatore. E allora mi chiedo, nel gestire le disponibilità di viaggio che cosa può fare? Beh, sicuramente quello che avevamo bocciato prima a livello summary ci rientra pieno titolo a livello di jargon quindi aggiornare la disponibilità poi cosa può fare andiamo a vedere ci aiuta di molto il processo il guidatore cosa può fare riceve e accetta o rifiuta una proposta di viaggio allora due, queste due fasi del processo fanno parte di un caso d'uso unico giusto? solo ricevere la richiesta non è un caso d'uso, che obiettivo ha da parte dell'utente? Piuttosto questa ricezione di segnale è un trigger per l'attivazione di un caso d'uso. Io sono lì fermo in un parcheggio oppure sto leggendo il giornale o chiacchierando con gli altri alla fermata. Mi arriva un messaggio e allora io a quel momento mi dice viaggio da quel punto a quell'altro punto accetto il rifiuto. allora la ricezione del messaggio della notifica nell'app è il primo passo che porta all'obiettivo di accettare o rifiutare il viaggio. Una serie di interazioni molto breve, ma il primo passo, cioè la ricezione della notifica, non è di per sé, non ha un obiettivo di per sé. Per l'utente, l'obiettivo per il sistema è avvisare l'utente, il guidatore in questo caso, ma noi non ci farà niente gli obiettivi del sistema. L'obiettivo dell'utente non è, ah che bello, ho ricevuto una notifica. Perché? In questo caso, se la notifica hai vinto la lotteria, allora sarà il mio obiettivo, anche solo la ricezione della notifica è stessa, o un'informazione in più che mi serve. Ma questa informazione non è, non è compiuta, non è completa se non do la risposta accetto o, o rifiuto. Hm? Quindi io queste due, queste due azioni le descrivo con un solo caso d'uso. È una sequenza, in questo caso molto breve, di interazione tra utente e il sistema che inizia con una notifica del sistema, quindi con un trigger esterno, esterno all'utente. Non è l'utente che decide quando parte il viaggio, è il sistema che gli manda un messaggio dicendo adesso sei pronto. E si conclude con l'accettazione o il rifiuto. Come lo chiamiamo questo caso d'uso? Lo possiamo chiamare, ricordiamoci la frase che diciamo per grammaticalmente costruire frasi, la struttura sintattica delle frasi, il guidatore interagendo col sistema vuole accettare o rifiutare le proposte di viaggio. Qui non c'è una corrispondenza 1-1 tra azioni del modello di processo e casi d'uso. Ci deve essere un mapping molto stretto ovviamente, ma non è 1-1. A volte ci sono azioni singole a livello di processo che si mappano su più casi d'uso, perché magari sono azioni che sono descritte in modo molto ad alto livello e poi nella pratica richiedono che di giocare interazioni diverse, oppure invece due o tre azioni che, soprattutto quando costruisco dei cicli, cose di questo genere, o due o tre nodi che nel loro complesso in realtà fanno una cosa sola. Poi cosa fa ancora il guidatore? Beh, deve fare le altre operazioni che sono conferma di aver preso a bordo il passeggero, conferma la conclusione del trasporto. Lui deve dare a un certo punto due conferme. allora la domanda che ci possiamo fare è ma queste due azioni di conferma sono un caso d'uso solo a livello di user o sono due casi di diversi uno o due cioè faccio un caso d'uso che chiamo il guidatore conferma oppure ne devo fare due uno, due, sulle dita un dittino, due dittino dal punto di vista del questo è un caso duro la domanda che dobbiamo farci. Dal punto di vista del guidatore, l'aver confermato di aver preso a bordo il passeggero conclude, dà una conclusione di senso compiuto all'interazione che ha fatto con l'app, col sistema, oppure quell'interazione rimane in sospeso finché lui non fa anche quest'altra cosa? E conclude. Cioè nel momento in cui lui fa questa conferma per lui il viaggio è iniziato ce l'ha a bordo, l'ha confermato adesso deve essere a guidare ciò che rimane in sospeso è il viaggio non l'interazione il caso d'uso è una sequenza di interazioni di senso compiuto che raggiunge un obiettivo sensato per l'utente un caso d'uso non si stende mai su ore o non ha delle grosse pause, inizia e finisce, si conclude, il momento di interazione del sistema. Il caso d'uso può essere attivato indipendentemente uno dall'altro. Quindi questi sono due casi d'uso separati, indipendenti. Vedo facce non convinte, se mi aiutate a capire perché... Le alternative quali sarebbero? Sarebbero fare due casi d'uso. Il guidatore interagendo col sistema desidera confermare che ha preso bordo il passeggero e il guidatore interagendo col sistema desidera confermare che adesso la metto l'He che ehm, ha terminato il viaggio. Prima ho parlato di Facebook, sono sparite da acque. Eh, questo è un modo. L'altro modo, che ci stiamo chiedendo prima qual è più giusto, è il guidatore intende confermare. cosa, di completamento il del viaggio. Cioè, se devo mettere insieme, sono un po' in imbarazzo trovare le parole qua, se devo mettere insieme questi due, qual è l'obiettivo? È un obiettivo complessivo che ha svolto il viaggio no? a quel punto, che averlo svolto significa che l'ho preso e l'ho posato, possiamo chiamarlo così, confermare di aver svolto il viaggio. però fatico a dare un significato a questo cioè provate a immaginare la descrizione che daremo poi no? delle varie fasi di interazione allora si sale l'omino in macchina buongiorno, ma buonasera, lei, ok partiamo allora l'indirizzo è questo, va bene, confermato, partiamo schiaccia un bottone allora tutto il chiacchiericcio non c'è nel caso d'uso ovviamente perché non è interazione tra l'utente e il sistema ma nel caso d'uso ci sarà il guidatore che a un certo punto schiaccia un bottone conferma che sta partendo poi il caso dico, rimane lì atteso per 20 minuti il tempo del viaggio. Dal punto di vista del sistema non è un problema. Avere un'azione in cui l'azione successiva avviene 20 minuti dopo, anche se avvenisse vent'anni dopo, se non manca la corrente va bene Il problema è il contesto mentale dell'attore. Cioè è lì che. Sente ancora di avere in sospeso un'azione? L'interazione col sistema, che il fatto che l'app ce l'ha aperta, nel frattempo magari diceva 6 telefonate, te legge una mail, non si fa mentre si guida, ma eh, e però sa che ha quell'interazione lì in sospeso? Non mi sembra. No, cavi cari d'uso. Eh. Non stiamo, fare, non stiamo facendo un corso di psicologia qua, no? però quando diciamo le cose dal punto di vista dell'utente dobbiamo metterci nella mente dell'utente dire cosa sta pensando in questo momento qual è per lui il suo obiettivo a breve termine ricordatevi il discorso del banco che dicevamo una volta scorsa una volta che ho i soldi in mano non me ne frega più niente ho raggiunto l'obiettivo poi magari dimentico lì lo di scontrino o altre cose E qui la stessa cosa. So che devo fare questa conferma. o oh, terra a terra, perché il tassametro gira. Forse un tassista tradizionale direi fai partire il tassametro. Quella sì che è un'azione di senso compiuto per lui, è un obiettivo, tangibile. E poi c'è l'altro, ferma il tassametro e fatti pagare sono separati. No? Sono due obiettivi diversi che lui si pone, adesso faccio questo. Il tutto nel contesto più ampio di un processo che è un viaggio. Per un processo è fatto di tanti momenti e ogni momento ha la sua intenzione specifica. Io non riesco in nessun modo, poi magari qualcuno di voi è più bravo di me, a spiegarmelo, a convincermi, ma non riesco in nessun modo a vedere in modo unitario le, queste due azioni diverse e mettere dentro un'unica in, un intenzione dell'attore ok? quindi secondo me questo dico secondo me per democrazia, ma in realtà questo è sbagliato questi sono direi quattro casi d'uso accessibili al guidatore a livello user goal e ci siamo messi d'accordo che user goal non stiamo a scrivere come stereotipo ogni volta perché per noi è il default nell'area ehm, com'è che si chiamava gestire la disponibilità e il viaggio chiamo anche un nome a questo use case perché sennò Ma perché mi fai sempre questi scherzi Questo use case qua lo chiamiamo così, anche lui. Non mi pare ci sia altro, adesso da un, un cornocchiato al trasporto, no, no, una volta che ho dato la conferma, tutte le parti di pagamento avvengono a suo insegnamento. Il diagramma di caso d'uso mette sullo stesso piano tutte le azioni possibili, tutte le interazioni possibili. Non vuol dire che siano tutte possibili sempre, perché ad esempio confermare che ha preso a bordo il passeggero lo puoi fare ovviamente solo dopo che hai accettato una richiesta. questo me lo dice il processo immaginate che questi sono i bottoni che hai le icone che hai, le voci di menu che hai disponibili ma non tutte sono disponibili sempre alcune sono grigie non sono attive in quel momento perché? perché non hai fatto una certa operazione prima no, anche qui c'è cioè, l'icona salva che adesso è attiva ma se la clicco poi diventa non più attiva il caso d'uso salva, io ce l'ho, ma in alcuni momenti non è disponibile. Perché a livello di processo il sistema è impostato il documento salvato non più modificato e quindi quel caso d'uso, pur essendoci, in quel momento non è disponibile. Non ha la precondizione necessaria per poterlo attivare. Okay? Quindi da qui vedo le cose che l'utente può fare. Non vedo quando le possa fare, quali siano le condizioni per cui le possa fare o no. Per sapere questo devo andarmi a leggere il processo corrispondente, dove qui, dove è andato. Vedo chiaramente che questo non lo posso fare se non ho fatto l'altro prima e questo non lo posso fare se non ho, se non ho accettato prima. Il processo insieme, eventualmente in aggiunta, le precondizioni che indicano la nella narrativa del caso d'uso, in cui specifico le condizioni ulteriori. L'insieme, l'end no, di queste due informazioni, dove il caso d'uso viene richiamato all'interno del processo e le precondizioni che il caso d'uso stesso dichiara, sono quelle che determinano poi se effettivamente quell'azione è attivabile da protezione. Ad esempio, beh, il fatto di accettare le proposte di viaggio non è attivabile se lui non ha dichiarato la disponibilità. In realtà questo è semplice perché il sistema semplicemente non gli farà arrivare delle richieste, perché questo è un caso d'uso attivato dal sistema. Vediamo lato viaggiatore invece. Lato viaggiatore noi abbiamo un caso d'uso che si chiamava gestire il proprio viaggio. Che, richiede, che è accessibile al passeggero. Fattore primario passeggero. Area funzionale, caso d'uso a livello summary, gestire il proprio viaggio, casi d'uso a livello user goal. Diamo dare un'occhiata al processo. Dove è andato? Trasporto. Allora, adesso andiamo a vedere cosa faceva il passeggero. Fa una richiesta, riceve il rifiuto, riceve la conferma, valuta il viaggio. Queste sono le azioni che può fare. In termini di obiettivi utente, come li raggruppiamo? Beh, la valutazione lo vedrei a parte, ma questi primi tre sono un caso d'uso unico. se non ho un caso d'uso, fai la richiesta e poi più avanti ho un altro caso d'uso, ricevi la risposta andrebbe bene se io facessi una richiesta no, tipo quella della GTT faccio la richiesta oggi e poi aspetto settimane e poi in un altro momento vado a vedere la risposta questo sistema è fatto per, essere, per lavorare in tempo reale per cui quando io faccio la richiesta in un sistema di questo genere faccio la richiesta e mi aspetto la, di vedere la risposta per me la richiesta non è conclusa fino a quando non ho la conferma oppure la, eh, la negazione del servizio se faccio richiesta non fate richiesta e poi la metto in tasca e poi tra un po' andrò a vedere no? dal punto di vista utente considera, cioè, se tu mandi una mail, puoi mandare la mail e metterla via e poi arriverà la risposta, ma il momento in cui l'hai mandata, te è chiusa con l'interazione, in questo caso invece no. Cioè, immaginate se, facciamo sempre parole con cose più semplici, quando io telefono ai taxi, avete mai chiamato un taxi per telefono, mi diceva, senta io avrei bisogno di un taxi dal, da quel punto a quel punto le faremo sapere e ti mette giù no? no ti dice due minuti arriva o se avete dovuto chiedere dei taxi in posti non, non particolarmente urbani, non in città e quindi non è garantito che ci sia un taxi vicino ti dicono resti in linea allora loro fanno le chiamate chi è disponibile ad andare fino a Brandizzo sì, no e loro ti dicono sì, no non abbiamo trovato nessuno oppure c'è qualcuno e arriverà magari per 10 minuti non è finita la prenotazione finché non ha la conferma in questo tipo di processo okay? quindi il caso d'uso in questo caso <ride> è un caso d'uso unico che dal punto di vista del passeggero è una cosa contestuale diciamo istantanea, quasi istantanea non è che si prende una risposta in mezzo secondo ma in meno di 10 magari sì o 30 massimo poi si stufa che in realtà coinvolge azioni anche dal punto di vista del processo relativamente distanti tra i loro perché nel frattempo il processo ha lavorato ha coinvolto anche altri attori cioè per poter dire sì o no eh, devo avere un'accetta da almeno un guidatore oppure un rifiuto da tutti i guidatori che stanno nel circondario Ok, però questo non ci interessa, dal punto di vista dell'utente lui non sa qual è la complessità del sistema. Cioè se fossero taxi ordinari, la centrale sa chi è fermo in quale stazione. Quindi ti sa dire senza interrogare il guidatore, sì. E poi dice al guidatore, guarda che ho deciso che tu devi andare lì. Lui non può dire no, non ci ho voglia. Sei in ambito urbano, è a disposizione della società. Qui il modello è un po' diverso ma l'aspettativa utente no. Quindi ci, vedo, ci vedrei due soldi casi d'uso, accessibile al passeggero, uno, come che, che verbo avevo usato là, usiamo qualcosa che lo richiami, scusate, ma la mia memoria fa una richiesta, bla bla bla. Quindi fare una richiesta. E poi l'altro è valutare il viaggio. Fare una richiesta che comprende anche ricevere la risposta è un'unica sequenza di interazioni che si conclude con la soddisfazione del passeggero nel sapere che il suo viaggio, che il suo autista sta arrivando oppure che non ci sono autisti che arrivano. Una soddisfazione magra, ma pur sempre la chiusura no, dell'interazione. Poi, a distanza di tempo, quando lui deve scendere, ah, devo ricordarmi di valutare. Quindi si dà un altro compito. Una volta che dato i voti, lo può dimenticare. Ma sicuramente la valutazione non fa parte della richiesta di trasporto. Sono entrambi compitini, intenzioni che il guidatore deve darsi, una all'inizio e l'altra alla fine del viaggio, per completare il viaggio Le altre fasi del trasporto, cioè conferma che è partito, conferma che è arrivato, eccetera, non coinvolgono il passeggero. Può piacerci o no, nel senso che il guidatore potrebbe dire sì sì l'ho caricato, sì sì l'ho fatto scendere e lui è ancora là che aspetta, ma nel frattempo gli togliamo i soldi della carta di credito. Il processo dice questo, non è proprio il massimo della sicurezza magari a quello serve il fatto che la, finché non avviene la votazione non può avvenire il pagamento vabbè non è a prova di falla questo sistema, questo processo questi sono direi i due insiemi di casi d'uso centrali, più importanti che coprono una buona parte dell'attività poi c'è la parte sulla, sulla disponibilità, l'abbiamo vista, valutazione dei guidatori. Questa parte qua sarebbe l'unico caso d'uso che possiamo immaginare qua dentro. Se io facessi il diagramma di casi d'uso a livello di user goal per gestire le valutazioni dei guidatori, onestamente non saprei cosa metterci nel senso che il testo diceva una mezza frase e quindi sulla base di questa mezza frase a livello di processo abbiamo messo, se vi ricordate, un'attività complessa dicendo, beh, poi qua questo processo sarà un processo articolato non è che chi ha meno di 6 viene bocciato via e basta senza possibilità di appello, di dire la sua o essere ripreso, non lo so abbiamo messo, questa è un'attività complessa ma non l'abbiamo dettagliata perché al momento non avevamo informazioni sufficienti ci siamo fermati a un certo livello la stessa cosa io faccio qui sulla base delle informazioni che ho posso fare un diagramma a livello di user goal di questo area funzionale? No potrei inventare in un modo totalmente arbitrario ma non è quello che stiamo facendo progettare non è inventare e soddisfare dei requisiti se i requisiti non li ho mi fermo un attimo e vado a prendere i requisiti vado a raccoglierli ma senti, su questa cosa qua come facciamo? Va bene questo, magari faccio una proposta, ma no? finché non è concordato a livello dei requisiti non ha senso andare avanti a livello di progetto. Quindi questo siamo obbligati per il momento a lasciarlo così. A livello di documentazione, quello che potremmo fare, a livello testuale, narrativo, è di fermarci al brief. Sappiamo qual è l'intenzione, sappiamo qual è l'attore, eh, e possiamo dare una descrizione di 3-4 righe su che cosa succede qua dentro. Poi non possiamo entrare nel dettaglio dell'interazione. Ciò cioè, che si può fare a livello summary qua sempre fermarsi a livello brief. Poi a livello di si entra nel dettaglio del, del dello scenario, scenario di successo. In questo caso non riusciamo a entrare a livello O, e così come anche a questo livello qua. Non anche questa area funzionale non è sufficientemente. Secondo me elaborata nel testo per permetterci di vedere quali sono i casi d'uso. Gestione della propria iscrizione ai pagamenti, quindi la parte del, del, del profilo, della password, dei dati bancari, eccetera, dove non c'è scritto nessuna parte come vengono raccolti, come vengono gestiti, come vengono aggiornati. E pagamenti, l'unica cosa che si sa dei pagamenti che avvengono in automatico sulla base probabilmente, anzi probabilmente questo c'è scritto nel testo, di informazioni tipo l'IBAN per il guidatore e la carta di credito per il passeggero che sono state fornite in fase di registrazione ma di sicuro quindi io qua dentro ci potrei solamente mettere sulla base di informazioni che ho un caso d'uso a livello di user goal che è registrazione utente che fornisce tutte le informazioni ma poi ci, sicuramente ci sarà la funzionalità per poter vedere le proprie spese, vedere i propri incassi aggiornare informazioni, tutte quelle che al momento non conosco, non facevano parte del nostro obiettivo. Troverete frasi, ad esempio, mi pare che sia proprio scritta così nel laboratorio di oggi, di fare il diagramma di casi d'uso e poi scegliere, mi pare, i tre casi d'uso più significativi, o due casi d'uso più significativi e provare a fare una descrizione testuale. No? Più significativi rispetto ovviamente alla descrizione del testo che vi viene dato. Ok, da qui in avanti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i casi d'uso a livello user goal e per ciascuno di questi provare a fare una descrizione di dettaglio. Quindi giovedì sapete già cosa faremo. Oggi se non ci sono domande direi che riusciamo a finire anche 4 minuti in anticipo.